Allora iniziamo subito questa prova sulla Triumph 1200 GT Pro. Io non sono un pilota, non sono un tecnico, quindi quello che vi dirò in, in questa prova è tutto frutto della mia sensazione, delle, di quello che provo in questo momento. Iniziamo a prendere un attimo di confidenza col mezzo, vi dico subito che il manubrio è bello largo, quindi permette delle manovre agevoli per chi è alto come me, 1,75m vi ricordo che la sella sono circa 85 cm ma si tocca agevolmente con i piedi eh, il manubrio per quanto mi riguarda lo vorrei preferito magari quel centimetro o due, un po' più arretrato quanto così o meno le braccia tese, e questo mi facilita nella guida iniziamo col dire che sento il motore che è abbastanza elastico, questo vuol dire che anche se abbiamo delle marce eh, più alte, che ne so, una quarta si va a 50 km all'ora, comunque sia la ripresa, la progressione eh, per uscire da una bassa velocità con una, una marcia alta risulta abbastanza agevole non mi sono messo a cambiare le mappe a mettere quella sport perché la persona del concessionario aveva appena detto che con la mappa road si hanno gli stessi cavalli quindi 150 cavalli per questa moto ma abbiamo una risposta più progressiva mentre con la sport avremo una risposta più diretta. il carattere di questa moto dalle accelerazioni che sto dando è deciso è non troppo aggressivo vi ricordo che adesso sto utilizzando la mappa road mentre con questo acceleratore elettronico della Triumph 1200 gt pro devo dire che ha una una risposta molto simile a quelli eh, a filo e quindi ti dà la possibilità di eh, gestire al meglio eh, l'apertura del gas ovviamente questi sono gusti, gusti personali come vi dicevo prima quindi eh, per me può essere un, un fattore positivo che magari potrebbe convincermi la di questa moto piuttosto che magari per altri potrebbe essere un, un difetto questo tipo di erogazione quindi ribadisco solo mie sensazioni personali la moto effettivamente è molto maneggevole anche nei cambi direzione eh, molto eh, ti segue molto quindi eh, destra e sinistra non c'è un um, bilanciamento dei carichi eh, che ti possa mettere in difficoltà, la sella è abbastanza rigida ma è comoda, è appunto rigida eh, il giusto perché così almeno ti sostiene durante la seduta, eh, oltretutto non è una sella diciamo larga sul... Um, il cavallo, quindi a livello del serbatoio questo fa sì che appunto le persone non molto alte come me tocchino a terra eh, con eh, mezza pianta, questo perché eh, la sella praticamente all'altezza del serbatoio non si allarga ma è un pochino più breve e questo permette il migliore accesso alle gambe che andiamo ad appoggiare per terra. La particolarità di questa moto che ho scoperto appunto leggendo un po' i dati tecnici che al posteriore abbiamo un raggio da 18, solitamente abbiamo un raggio da 17, ma Triumph ha voluto cambiare perché mettendo un, una gomma con un raggio da 18 eh, dichiara che si ha una migliore guida sullo eh, sterrato, sulle strade bianche e quant'altro. Il nostro quindi si guiderebbe meglio all'anteriore abbiamo un 19 onestamente io non, non so dirvi quanta miglioria ci possa essere in strada rispetto alla moto che sto guidando un GS con il proceduro 17 e anteriore un anteriore 19 effettivamente la sento più maneggevole ma so dirvi se è dovuto appunto a una gomma con un raggio maggiore piuttosto che alla distribuzione delle cariche io penso più al bilanciamento della moto eh, perché non ho tutta questa sensibilità <ride> questo display molto ampio, molto bello io riesco a leggere tutte le istruzioni che mi servono tutti i dati che mi servono nella maniera diciamo, più chiara e corretta possibile quindi molto bello oltretutto ci sarà sicuramente la possibilità di collegarsi il telefono non so onestamente se la possibilità di fare un mirroring come si fa per le auto oppure eh, se funziona tramite applicazione quindi sarà possibile vedere a display la strada attraverso o dei pictogrammi o google qui come potete vedere abbiamo la regolazione del parabrezza manuale abbiamo questi deflettori che vi posso garantire non fanno passare aria sono eccezionali bene ragazzi siamo giunti alla fine del nostro test sto, sto per raggiungere una, la concessione Triumph drive uh, per ricostruire uh, la moto devo dire che la moto si è comportata molto bene ovviamente è stato un test fatto su strade di città eh, quindi non si è potuto uh, spingere o perlomeno provare tutte le caratteristiche di questa moto A sensazione vi dico che sia per l'impostazione di guida, per l'accessibilità per chi non è molto alto come me, per l'erogazione del motore, per l'elasticità che ho notato di questo motore, per la fruibilità dei contenuti presenti sul display e per una protezione aerodinamica, eh, devo dire che la moto non ha presentato per me difetti degli di Il vero è che è una moto che parte da poco più di 19.000 euro, quindi mi aspetto grossi problemi, grossi difetti, ovviamente chi è più esperto di me, chi è più sensibile di me sicuramente eh, noterà magari delle, delle cose che io in questo video non, non, vi sto, non vi sto dicendo perché non le sto avvertendo vi un test a parte città eh, non è un test eh, che eh, ci permette di poter eh, capire appieno tutte le potenzialità di questa moto oppure tutti i difetti di questa okay. moto e quindi io vi invito solamente a darla a vedere e a provare e eventualmente a scrivere i vostri commenti per farci capire che cosa ne pensate voi se non l'avete fatto iscrivetevi e eh, se volete ricevere notifiche dei nuovi video su questo canale cliccate sulla campanella grazie a tutti e a presto ciao